Consigliere comunale Edoardo Cariano, consigliere del Comune di Mercato San Severino, questa mattina si è tenuta una conferenza stampa per presentare il movimento animalista che è stato ben accetto da tutta diciamo, l'amministrazione comunale. Quindi non è un movimento partitico come ha sottolineato prima la coordinatrice regionale. Ecco cosa ne pensa? Beh, penso che sia uno dei nuovi modi di eh, far politica, intesa come interesse per la cosa pubblica e quindi penso che siamo di fronte a nuove forme di aggregazione sociale, non più come aveva conosciute eh, negli ultimi 200 anni, ma un diverso modo di interessarsi dell'andamento delle civica amministrazioni, dell'andamento eh, di come fare in qualche modo crescere il sistema paese nel sistema Italia. Quindi è un modo diverso di far politica interessarsi alla cosa pubblica. Questo è un, come dire, in i tempi, quindi superamento di quelli che sono i, mh, i partiti ideologici per andare verso i partiti che sono di opinione. Quindi non solo tutela degli animali, però eh, il movimento animalista eh, ha anche discusso e dibattuto sulla tutela ambientale ecologica del territorio, in particolare sottolineando alcune eh, criticità del Comune di Mercato San Severino che dovrebbero essere risolte diciamo, su più livelli. Beh Sicuramente c'è eh, da lavorare, io sottolineo il lavoro fatto eh, negli ultimi anni eh, alle amministrazioni comunali eh, precedenti, per esempio una cosa che in pochi comuni hanno il, un regolamento per la difesa civica degli animali, l'ho fatto lo scorso, nella scorsa consigliatura, nel, nel 2015 e questo rappresenta sicuramente una pietra miliare con cui adesso bisogna confrontarsi, bisogna rimettere in moto quelle che sono le attività che quel regolamento ha stabilito. Antonio De Crescenzo, il coordinatore territoriale della Valle dell'Irno per il movimento animalista. Questo movimento, come movimento politico apartitico, si presenta per la prima volta a livello territoriale in un comune, precisamente il comune di Mercato San Severino. Sì, eh, diciamo che dopo la presentazione degli staff regionali e provinciali abbiamo, abbiamo cominciato con quelli territoriali, locali, cittadini e Mercato San Severino è una scelta ben mirata. Siamo al centro della Valle dell'Irno, eh, siamo in una zona zona dove un territorio di oltre 100 km quadrati c'è effettivamente moltissimo da fare da un punto di vista ambientale, territoriale e per noi del movimento animalista, quindi la nostra scelta è stata quella di cominciare proprio da qui, eh, a, mh, puntando alla mh, la sensibilità dell'attuale amministrazione, ma alla sensibilizzazione che dovremo andare a fare per tutta la cittadinanza e soprattutto alla rete che vogliamo costruire con tutti i comuni limitrofi che sono già stati coinvolti abbondantemente. Molto rapidamente eh, gli obiettivi del movimento animalista qui sul territorio di Mercato San Severino e di tutta la Valle dell'Irno. Allora, ehm, parliamo prima della Valle dell'Irno, poi possiamo fare dei piccoli distinguo per San Severino. Per ciò che concerne eh, la Valle dell'Irno, noi chiaramente partiamo con quelli che sono i nostri cavalli di battaglia, quindi la lotta al randagismo, eh, diciamo, eh, la sensibilizzazione verso gli animali d'affezione, eh, quindi canili, possibilità di sterilizzazione. Eh, con la partecipazione e quindi con il supporto di, di associazioni di grosse organizzazioni. Noi abbiamo appena chiuso del, diciamo, in campagna eh, la, abbiamo dato la possibilità a molte associazioni animaliste di avere delle sterilizzazioni pagate da grosse associazioni nazionali, ripeteremo eh, sicuramente l'esperimento qui. Eh, oltre a questo c'è da considerare che abbiamo una, una flora e una fauna da eh, preservare sul territorio avendo una grossa biodiversità. Eh, e quindi diciamo, poter, poter contare su nuclei operativi, noi, noi quello che stiamo istituendo è una task force operativa. Il movimento animalista è soprattutto un movimento attivista, infatti molti di noi sono attivisti che già operano in questi settori, quindi è, diciamo, è stato un passaggio d'obbligo per poter avere a questo punto una risonanza nazionale, perché nel momento in cui ci siamo presentati sulla scena politica abbiamo diciamo, un diverso riscontro eh, con i nostri interlocutori. La dottoressa Stefania Greco, eh, coordinatrice regionale del Movimento Animalista. Dottoressa, allora, eh, gli obiettivi a livello regionale ma anche diciamo, i prossimi eh, incontri del, del Movimento? Sì, buongiorno a tutti. Allora, il movimento animalista uh, si suddivide in uh, due settori, in una parte prettamente uh, associazionistica che uh, verte su iniziative concrete a tutela non solo degli animali ma anche dell'ambiente e delle fasce più deboli. Abbiamo a livello uh, regionale portato a termine un'importante operazione uh, di uh, raccolta giocattoli donati al reparto uh, di pediatria uh, dell'ospedale. San Matteo di, di Pavia, eh, una raccolta fatta da tutti gli attivisti eh, del movimento animalista a livello regionale e poi c'è una parte prettamente politica che ci sta eh, vedendo già in campo con cospicui e ingenti tesseramenti da parte delle, dei simpatizzanti, dei curiosi e dei cittadini che hanno deciso di aderire al primo movimento politico a tutela eh, degli animali a livello nazionale. Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma. Eh, bene Sindaco, per la prima volta il movimento animalista scende diciamo, dal livello nazionale e regionale a livello territoriale, quindi viene qui in questa realtà territoriale che è il comune di Mercato eh, San Severino. Da parte sua eh, ha accolto di buon grado l'invito del movimento, quindi a livello istituzionale quale tipo di supporto intende offrire a questo movimento? Sì, ho accolto di buon grado perché credo che i temi che pone al centro della propria agenda, agenda politica siano temi di interesse generale e quindi siano temi che eh, riguardano ovviamente anche la nostra comunità. Diciamo che il, il ruolo eh, mio e della, della mia amministrazione è quello di, di porre sensibilità rispetto alle istanze che ci provengono dai diversi movimenti e quindi anche del, del movimento animalista. Il tema degli animali, eh, e quindi parlo del, del, dell'abbandono, parlo della, della gestione, parlo del randagismo, parlo dell'abbandono dell delle deiezioni canine che purtroppo eh, sporcano le nostre strade, sono temi su cui una città che vuole essere una città civile, una città decorosa, deve porre la propria attenzione. Ecco, a proposito delle deiezioni canine, ha fatto anche una delibera il Sindaco, giusto? Sì, ho fatto un'ordinanza eh, proprio relativamente alle, alle deiezioni canine perché purtroppo è un fenomeno che continua a crescere sui nostri marciapiedi però allo stesso tempo abbiamo fatto una delibera di, di giunta attraverso questo progetto che eh, dal titolo adotta un cestino quindi nel mese di gennaio installeremo sul nostro territorio circa 40 eh, cestini per le deiezioni canine è un modo per fornire lo strumento per evitare l'abbandono ma allo stesso tempo c'è ordinanza e quindi scatteranno i controlli perché c'è bisogno del rispetto reciproco. Solo un'ultima cosa, sempre a livello di interventi istituzionali, per, a favore degli animali, a tutela degli animali, il canile il canile di, di Lombardi. Ecco, può spiegare eh, com'è la situazione, se verrà recuperato e quali diciamo, obiettivi ci sono? Sì, l'obiettivo è quello di eh, funzionalizzare il canile perché è stato, eh, diciamo, è stato eh, realizzato, ma è, non è un canile rifugio, quindi eh, permette semplicemente la permanenza temporanea eh, dei cani. L'obiettivo è quello invece, Invece di eh, intervenire, ovviamente compatibilmente con la disponibilità di risorse perché eh, conosciamo l'attuale situazione, è quella di funzionalizzarlo per avere la possibilità anche di accogliere. Quindi accanto a quello c'è bisogno di creare ad esempio, delle aree eh, di sgambamento e soprattutto diciamo, una permanenza dignitosa da parte di, dei nostri animali. Allora, il vice coordinatore regionale del movimento animalista Alfonso Albero, il movimento animalista oggi eh, si è presentato alla città di Mercato San Severino. Venendo diciamo, per la prima volta a livello territoriale in un comune, dopo essere stato presentato a livello nazionale e regionale, ecco, si è parlato tanto di tutela degli animali, tutela dell'ambiente, eh, quindi rispetto per l'ambiente, eh, può dirci quali che sono gli interventi legislativi per la tutela degli animali? Bene, allora gli interventi legislativi, oggi noi abbiamo attuale una legge, la no, 189, che è stata eh, portata dall'onorevole dall eh, Michela Vittoria Brambilla che fortunatamente così eh, chiaramente ha dato un po' eh, di tutela agli animali ma non abbastanza perché se prendiamo che una persona oggi magari fa del male a un animale, lo ammazza eh, non è punibile, non è possibile anche arrestarlo quindi noi vogliamo che ci sia l'arresto per chi faccia del male a un animale perché loro sono degli esseri senzienti, degli esseri che capiscono tutto, ma poi a parte che fanno parte anche ormai della nostra famiglia, sono considerate come eh, persone non sono inserite nel nostro, eh, diciamo, stato di famiglia, ma eh, chiaramente vengono tutelati eh, come un figlio, quindi giustamente chi è che ce lo ha, un animale del genere a casa, sa bene le spese e quant'altro ci vuole per portarlo avanti, e poi magari un essere obietto in mezzo alla strada magari gli possa fare del male e non è neppure punito o magari una, una persona lo abbandona facilmente in mezzo alla strada dopo che l'ha tenuto magari per due o tre anni a casa, cinque mesi. E questo è, diciamo, è, non va bene perché deve essere punito, perché una persona che prende l'incarico di portarselo a casa deve capire che quell'animale deve vivere fino a quando magari il nostro Signore gli ha dato la vita nell'ambiente dove, dove è cresciuto e il problema dell'andagismo è proprio dovuto a questo, quindi bisogna sensibilizzare, la sensibilizzazione va fatta nelle scuole e far capire che il, il cane il gatto non è un giocattolo, che uno lo può prendere e poi magari lo mette a deposito. Il cane e il gatto chi è che lo prende e lo porta a casa è un impegno da avere e deve chiaramente mantenerlo fino a che lui vive.